Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial vedremo come importare un oggetto in 3d da noi creato contenente anche un'animazione selezioniamo quindi import scegliamo la cartella dove esso si trova o se lo abbiamo già inserito lo vediamo qui sulla nostra sinistra procediamo quindi ridimensionandolo Scegliamo quindi in che punto vogliamo che esso sia, ecco, dopodiché se siamo soddisfatti del lavoro possiamo vedere nella preview se esso funziona e come vedete avevo già inserito più della farfalla le vediamo tutte in volo, le possiamo osservare e fare la nostra lezione di scienze, per esempio, riguardante la natura, quindi le farfalle, eccetera. Per questo tutorial è tutto, auguro come sempre a ognuno di voi un buon lavoro, sapendo che non c'è limite e che possiamo creare tutto quello che è più congeniale per le nostre lezioni.